Buongiorno, sono Giussi Barbara, ginecologa della Clinica Mangiagalli del Soccorso Violenza Sessuale Domestica del Policlinico e nel prossimo incontro del Mangiagalli Journal Club insieme alla professoressa Cattaneo, professoressa ordinaria di medicina legale presso l'Università degli Studi di Milano e alla dottoressa Gaia Spinelli, psicologa del Soccorso Violenza Sessuale Domestica, affronteremo il tema della violenza sessuale online e offline. La violenza sessuale non è esclusivamente un problema di natura etica, giuridica, filosofica, sociologica, morale, legale, ma è anche e soprattutto un problema di estrema importanza sanitaria. L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha più volte ribadito come la violenza contro le donne sia un uno dei più grossi problemi di salute pubblica a livello mondiale. In questo incontro eh, cercheremo di trattare come una donna vittima di violenza sessuale debba essere accolta, con quali modalità, e eh, quale sia un corretto eh, approccio al follow up sanitario e psicosociale della donna vittima di violenza. Inoltre affronteremo un argomento di grande attualità e interesse che è quello della violenza sessuale online, del revenge porn, che eh, è stato recentemente regolamentato anche a livello legislativo all'interno della legge Codice Rosso.